Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. C'è stato ancora un arresto per droga in provincia di Arezzo. Due giovanissimi sono finiti in manette perché sorprese in A1 con hashish. Incensurati ed insospettabili, eppure viaggiavano con due chilogrammi di ascici in uno zainetto. Per questo due giovani incensurati sono stati arrestati dalla polstrada di Battifolle lungo il tratto aretino dell'autosole. I due, appena maggiorenni e residenti nel Trevisano, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto con targa italiana. Sono stati fermati intorno alle 3 del mattino e al controllo dei poliziotti non hanno fornito spiegazioni troppo convincenti del loro viaggio e così gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale estesa poi anche all'auto. Sotto i sedili uno zainetto dal quale sono saltati fuori 22 panetti di cello fan contenenti 2, 2 kg di hashish che avrebbero fruttato circa 50.000 euro sul mercato dello spaccio. I due sono stati arrestati e nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche uno smartphone provento di una rapina perpetrata lo scorso 24 febbraio in provincia di Belluno per la quale sono state avviate le indagini per capire se i due arrestati abbiano avuto un ruolo attivo o siano solo entrati in possesso del telefonino e siano quindi responsabili anche del reato di ricettazione. Ancora cronaca, Montevarchi, una trentenne, è entrato dalla parrucchiera non per il taglio ma in realtà per rubare denaro. Approfittando della distrazione della persona, è infatti è riuscito a prendere 100 euro. I carabinieri subito allertati sono intervenuti sul posto e dall'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza interna e pubblica hanno stretto il cerchio attorno al responsabile che è stato denunciato a piede libero. E sempre in Valdarno a Bucine un altro furto, in questo caso in un'auto parcheggiata lungo la strada. Il proprietario della vettura, al suo ritorno, si è accorto che l'auto era stata forzata e gli era stato rubato il borsello, ma non solo. I malviventi avevano pure prelevato 2000 euro dal suo conto prima che potesse bloccare le carte. I carabinieri, grazie a testimoni e immagini delle telecamere, hanno individuato il responsabile, una cinquantenne con precedenti penali. In una perquisizione a casa sua i militari hanno trovato anche gli abiti che indossava al momento del colpo. Per la donna è così scattata la denuncia per furto aggravato e illecito impiego di mezzi di pagamento. Questa mattina invece ad Arezzo, al monumento agli aviatori italiani, la cerimonia celebrativa del centesimo anniversario di fondazione dell'aeronautica militare italiana alle presenza delle autorità civili e militari per il comune di Arezzo era presente l'assessore Giovanna Carlettini. E adesso torniamo a parlare di legionella, sono negativi i campionamenti effettuati dall'Asla sull'acquedotto Aretino. Possiamo dire che nei fontanelli pubblici controllati dalla ASL la legionella non c'è, mentre è ancora presente in una struttura sanitaria privata di Arezzo. A confermare che i risultati delle analisi compiute in questi giorni nell'acquedotto pubblico da parte della ASL ad Arezzo sono negativi rispetto alla legionella, è il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che ne ha avuto notizia ufficiale nelle scorse ore dalla stessa ASL. I campionamenti decisi dopo i due casi mortali per le gionellosi nell'Aretino erano stati effettuati nei fontanelli pubblici di Agazzi frazione alle porte di Arezzo e in due più a ridosso del centro zona San Donato e zona San Clemente. Un quarto prelievo è stato effettuato nel serbatoio che si trova in fortezza il punto più alto della città. Gli esami su tutti i prelievi sono negativi. C'è ancora invece un'ordinanza firmata dal sindaco Ghinelli lo scorso 23 marzo che prescrive ulteriori procedure di sanificazione alla struttura sanitaria privata, la San Giuseppe Hospital, dove pochi mesi fa era stata già riscontrata la presenza di legionella. Questa per la struttura è la settima ordinanza. La nostra clinica è tuttora aperta e non ci sono chiusure o pericoli per i pazienti, commenta Massimo Rosati, amministratore delegato della struttura. Il livello di legionella riscontrato è al di sotto della soglia di legge. Come riporta l'ordinanza, effettueremo le operazioni di iperclorazione e dopo 48 ore i dovuti controlli da inviare poi all'ASL. Non c'è da preoccuparsi, continua Rosati, abbiamo montato dei filtri assoluti in tutta la struttura che sono già stati sostituiti dopo la loro scadenza. La nuova scadenza è il 21 maggio 2023. Ci spostiamo all'ospedale San Donato di Arezzo per conoscere la figura del bed manager. Vediamo di cosa si tratta. Una delle problematiche maggiori dei pronto soccorsi sono fondamentalmente l'overcrowding, cioè l'iperafflusso e il boarding. Il boarding è quella situazione in cui i pazienti che hanno già finito il loro percorso e avrebbero già un indirizzo, una sistemazione, quindi bisogno di ricovero, purtroppo rimangono dentro il pronto soccorso per diverse ore e di questo se ne occupa appunto il bed management e le nostre bed manager. Monia, Marianne ed Elisa sono tre infermiere con anni di esperienza in emergenza urgenza. Sono le bed manager in servizio all'ospedale San Donato di Arezzo. Il problema del sovraffollamento è diventato tema di attualità, quindi da parte di un'altra delle organizzazioni sanitarie e dei vari presidi ospedalieri di istituire una figura che potesse traghettare e comunque diminuire quello che è l'iperafflusso in pronto soccorso, quindi lo stazionamento dei pazienti più a lungo per fluidificare tutti quei percorsi con il ricovero o altro. Le bed manager cercano posti letto nei vari reparti in cui collocare il paziente non affetto da emergenza sanitaria arrivato al pronto soccorso. La giornata si sviluppa in un briefing che facciamo alle ore 8 con il pronto soccorso e OBI e vediamo quanti pazienti sono in attesa di ricovero. Poi andiamo a fare il giro di tutti i reparti all'interno dell'ospedale dell vediamo i letti liberi e, e le presunte dimissioni. Perciò cerchiamo di fare, di stillare un numero eh, per vedere se questo numero... Eh, cioè praticamente ci possa bastare per i ricoveri che, che vengono richiesti appunto dal pronto soccorso E obi. E eventualmente se eh, non ci fossero totalmente i letti disponibili eh, per tutti i pazienti cerchiamo di occupare anche gli eh, altri letti disponibili all'interno dell'ospedale tipo l'area chirurgica mettendoli in appoggio poi recuperarli nel setting giusto nel giro di pochi giorni. La figura è stata istituita con una delibera della Regione Toscana nel 2018 che demanda alle ASA l'istituzione e la gestione operativa del bed management ad Arezzo è arrivata cinque anni fa. Questo è un lavoro di collaborazione, noi siamo una, un piccolo anello di una grande catena e tutti e tutti rimiamo nello stesso verso, il paziente prima di tutto. Ancora a Sanità all'ospedale San Donato di Arezzo vengono effettuate tecniche innovative per risolvere la lombosciatalgia associata a derni al disco, arrestare emorragie interne ma anche per devascolarizzare o bruciare un tumore. Sono le crioablazioni. Nel 2022 sono stati ben 322 interventi effettuati con l'impiego di queste tecniche, una cifra a cui vanno aggiunte le numerose infiltrazioni sulla colonna vertebrale per ridurre o eliminare eliminare il dolore. Procedure sempre più diffuse che permettono di evitare in casi specifici il ricorso all'intervento chirurgico. E questo pomeriggio invece eh, all'auditorium Guido D'Arezzo un incontro per parlare del futuro della sanità retina con un focus proprio sull'ospedale San Donato. Cantiere perché è un modo di dire che non solo i pensieri ma anche qualcosa che ha a che fare con il mettere in pratica e quindi concretamente agire. Quella di oggi rappresenta la prima pietra, la prima pietra del cantiere sanità all'auditorium Guido di Arezzo, la prima tappa di questo percorso condiviso nel quale è stato presentato anche il progetto di rigenerazione dell'ospedale San Donato. Quello che conta è il parere, il contributo, le idee e le proposte degli operatori sanitari. Un percorso che si concluderà in occasione del prossimo Forum Risk Management che si svolgerà ad Arezzo dal 21 al 24 novembre e che ospiterà nuovamente gli Stati Generali della Sanità. Ma intanto si tracciano i contorni del futuro dell'ospedale Aretino. Abbiamo un'importante quantità di finanziamenti che stiamo cercando di unire ad altri in maniera tale da fare un ospedale, un San Donato nuovo. Sicuramente una parte già iniziata con la realizzazione delle nuove terapie intensive, le sale operatorie e poi sicuramente la realizzazione del padiglione volano. E che ci permetterà di stabilizzare dal punto di vista antisismico la Torre 1 del San Donato. Ma Non si ferma con il San Donato, guarda a tutta l'area pionta dove c'è una programmazione condivisa tra l'Asle e il Comune di Arezzo e soprattutto fa una riflessione sugli investimenti anche di formazione, di servizi, di personale e sulla telemedicina che è il vero elemento conduttore tra il territorio e l'ospedale. Passiamo alla politica, torna il Consiglio Comunale giovedì 30 marzo a partire dalle 9. Per quanto riguarda il programma dei lavori, dopo le interrogazioni ci sarà la presa d'atto della sospensione del consigliere comunale Roberto Bardelli e la sua sostituzione temporanea con Fabio Lucci. Si tratta di una conseguenza della condanna in primo grado che è arrivata per il consigliere eletto nelle fila di Oreghinelli e poi nel gruppo misto. Passiamo adesso all'economia, all dopo la preoccupazione da parte di confesercenti sulle anticipazioni che erano arrivate relative al DDL concorrenza, adesso il dietro fronte da parte del Governo. Apprendiamo con soddisfazione che il Ministero per le imprese, il Made in Italy, ha assicurato che nella DDL concorrenza non ci sarà la norma sulla deregulation totale dei saldi per favorire un confronto preventivo con le associazioni di categorie e le regioni Commenta il direttore Valeria Alvisi, ci sembra la scelta giusta, le vendite di fine stagione sono un evento utile ai consumatori e alle piccole imprese del commercio, dal valore conclude di circa 8 miliardi di euro l'anno. Ancora Economia Bertelli ha acquistato il caffè dei costanti, manca l'annuncio ufficiale che arriverà comunque a giorni. La società dell'imprenditore di Prada ha infatti vinto l'asta indetta da banca intesa a San Paolo. Il locale era stato chiuso nel novembre 2021 e adesso finalmente il Caffè dei Costanti tornerà a vivere. Voltiamo pagina per andare all'interno dell'Istituto 4 novembre dove arriva un progetto di educazione civica grazie ad altri sono state coinvolte quattro classi per un totale di un'ottantina di ragazzi quest'anno. È stata proprio una partenza un po' sperimentale nell'istituto per vedere qual era la risposta. E la risposta dei ragazzi è stata veramente soddisfacente, erano interessati e hanno partecipato a questo ciclo di lezioni in modo molto attivo. A lezione di educazione civica e legalità, tre banchi di scuola. Le ACLI di Arezzo e l'istituto comprensivo 4 novembre hanno promosso un progetto rivolto ai ragazzi tra la prima e la terza media che è sviluppato in 3,8 ore di lezione è stato orientato a promuovere la conoscenza dei valori fondanti della Costituzione come stimolo per contribuire in futuro alla vita sociale e democratica del territorio. È importante fare quadrato come mondo associativo eh, che Tiene la formazione dei cittadini di domani eh, insieme alla scuola, alle famiglie e alle, alle parrocchie poter rilanciare e rifare rete per recuperare il terreno perduto in questi anni. Vivere pienamente la cittadinanza è il titolo del percorso ideato e interamente tenuto dal dottor Renzo Gori, specialista in pubblica amministrazione. Siamo partiti esattamente dal congresso di Vienna per arrivare poi all'Unità d'Italia allo statuto Albertino e da lì abbiamo cominciato poi per arrivare alla nostra Costituzione e la Costituzione era il tema fondamentale, l'articolo 5 che parla anche degli enti locali, abbiamo parlato quindi del nostro comune della... e poi di tutto il sistema istituzionale. Ripeteremo il prossimo anno un progetto triennale in modo tale da approfondire perché l'interesse è stato immenso. Io ho visto una classe di prima, la prima B, in silenzio assoluto prendere appunti come se fosse un gioco che non conoscevano, al quale le affascinava però questo gioco. Cuore del progetto sarà infine l'incontro con i rappresentanti delle diverse istituzioni che hanno dato la disponibilità ad incontrare gli alunni. Il prossimo 31 marzo appuntamento con la senatrice Simona Petrucci, poi i giovani potranno conoscere e confrontarsi con il sindaco, la giunta ed alcuni membri del consiglio comunale. Questo fine settimana sono tornate anche ad Arezzo le giornate di primavera del FAI, quest'anno alla scoperta della Via Sacra. Questo lavabo era originariamente era appunto destinato a stare nel refettorio del monastero della Compagnia della Santissima Trinità. Questa stanza, infatti, prima di essere la nostra aula docente in questa scuola, era appunto il refettorio di questa compagnia. Dalla fontana di Guilherme de Marsilla all'interno del liceo classico Francesco Petrarca alle restaurate Logge del Grano passando per la caserma della Guardia di Finanza. Un percorso inedito nel centro storico di Arezzo proposto in occasione delle giornate del FAI di primavera per indagare la via sacra attuale via Garibaldi una strada ricchissima di palazzi storici Quest'anno il FAI ha dato l'opportunità Di aprire una delle nostre sedi E quindi consentire alla cittadinanza Di venire a conoscenza di questa opera del Marcellà Che sta appunto nella nostra sala insegnanti E che è qualcosa di molto prezioso Che è a disposizione di tutta la comunità Dell'Iceo Petrarca quotidianamente Ma che finalmente diventa anche visibile A tutti quelli che ne vogliono approfittare Apprendisti Cicerone gli studenti del liceo classico è molto bello, infatti io ho scoperto appunto questa cosa, con questo progetto e mi ha molto entusiasmato come, come appunto iniziativa sì, esatto, anche noi non, non conoscevamo bene la storia di questo lavabo ma anche di altri, eh, altre sculture che ci sono appunto in città che non vengono, eh, non vengono aperte al pubblico spesso tra gli angoli visitati anche la chiesa della Santissima Trinità è un patrimonio della città di Arezzo, è legata ai ricordi, ai legati, ai riti funebri, però è un libro aperto di storia, di arte e anche di religiosità. Tappa, infine, anche al poco conosciuto monumento ai caduti del Risorgimento. <susurra> sì, soprattutto i giovani non hanno consapevolezza dell'importanza storica di questo monumento che ricorda tante vite umane che sono state tanto sangue sparso anche nelle guerre di indipendenza per la nostra Unità d'Italia. Per noi eh, conoscere significa salvaguardare e pensiamo che proprio mettendo in luce l'importanza di quest'opera nel tempo se ne possa anche pensare alla tutela. Si avvicina la Pasqua, dopo tre anni ritorna la processione della Madonna addolorata all'appuntamento e per venerdì prossimo alle 21 alla chiesa di San Biagio. La tradizione è suggestiva e si snoda per le strade della frazione, prevede sette scenografici quadri animati dai tanti parrocchiani, circa un centinaio in tutto che rappresentano la passione di Gesù Cristo. La processione richiama molti fedeli provenienti anche dai paesi limitrofi Riprende poi anche la programmazione della volata del sabato santo, sempre a Castiglione, fiorentino. Ad Arezzo, invece, grazie al coro Voce, Inca Voce Insieme, sarà una Domenica delle Palme tra musiche e beneficenza. L'appuntamento è per domenica 2 aprile alle 19 nella chiesa di San Marco dove sarà ospitato il concerto che permetterà di vivere un viaggio nei secoli tra diverse sinfonie sacre. La serata d'ingresso gratuito ma verrà prevista una raccolta di libere offerte da destinare all'organizzazione di volontariato Amici di Marcello. E adesso vi raccontiamo la storia di Monkey dalla raccolta fondi per l'intervento chirurgico a Duda Nuova Famiglia. È una storia a lieto fine quella di Monkey, un piccolo Jack Russell che aveva avuto un problema cardiaco poi grazie ad una raccolta fondi è stato operato e adesso sta bene e ha trovato casa. Abbiamo fatto l'ecocuore di controllo giovedì, è andato tutto bene, deve fare solamente un po' di terapia per... Eh, rafforzare o finire insomma tutta la procedura che abbiamo fatto perché l'operazione è stata veramente importante e ha trovato casa, ha trovato casa da due sorelle che hanno un canino che è un pochino più grande di lui e si fanno compagnia, abbiamo già fatto i primi incontri con quest'altro canino per fargli conoscere, insomma è andato tutto bene, siamo felici. Ecco, una storia a lieto fine, insomma, come purtroppo a volte non ce ne sono, però ecco, quando ci si impegna, quando ci si mette il cuore, alla fine le storie finiscono bene. Sì, noi il cuore lo mettiamo da tutte le parti, possibilmente, e sì, questa è stata proprio veramente una, una cosa impegnativa, però bella, insomma, quando... È... Lui non avrà mai diciamo, problemi per, questo, per questa patologia che ha avuto perché l'operazione è considerata definitiva, nel senso una volta fatto l'operazione abbiamo risolto il problema e quindi farà la sua bellissima vita da cucciolo. Ecco, L'appello è sempre quello ecco, di rivolgersi agli esperti per qualsiasi problema o dubbio che si possa avere nei confronti dei nostri amici animali. Sì, poi siamo anche ehm, in un periodo molto bello nel senso che ci sono anche gli esperti nei veterinari, ora invece prima la, la figura del veterinario dicevamo che era generico, invece ora abbiamo proprio gli esperti, ci sono le università, insomma possiamo rivolgersi veramente dove vogliamo. Ecco. Passiamo alla pagina dello sport, Arezzo Ostia Mare in calendario per giovedì 6 aprile, si giocherà alle 17 e non più alle 15. Con il posticipo di due ore la società Amaranto ha voluto cercare di favorire un maggior afflusso di pubblico allo stadio. La gara, quintultima di campionato, metterà in palio punti pesanti sia per la corsa degli Amaranto verso la Serie C che per la salvezza dei laziali. E continua anche la striscia di vittoria dell'Under 17 nella fase 2 del campionato. Con la vittoria 0-1 sul campo del Pisa, salgono a 5 successi consecutivi per le ragazze di Mister Cappelletti che mantengono saldo il primo posto in classifica, punteggio pieno. A Bagnoripoli invece le Under 15 fanno 2 2 contro la Fiorentina, due pali un rigore sbagliato per Le Amaranto. Un pareggio che sta stretto all'Arezzo Calcio femminile, sconfitta infine 0-3, un risultato federale per le Under 12 contro il Bibbiena. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.